Grazie a Katia, bentornati. Allora, oggi vi presento il mio nuovo uh, progetto, che poi non è un mio progetto, ma uh, questo baglioncino uh, l'ho preso da una foto su, su internet, quindi l'ho copiato. Comunque, per fare questo baglioncino, io ho usato questi due filati della Mistrico, il Miss Baby Soft Color e il Natural. Allora, vi dico subito, vi spiego subito il, il Natural. Allora, questo gomitolo è da 50 grammi, è un gomitolo da 50 grammi ed è 135 metri. La composizione di questo filato è 100% fibre naturali, quindi 80% fibra di eucalipto e 20% lino. Va lavorato con il ferro e uncinetto del 3,5 Il numero, il riferimento del colore di questo filato è il numero 5 è un filato molto particolare a me piace moltissimo perché la particolarità di questo filato è questo diciamo questo pelino che, che a me piace molto ecco è molto morbido è morbidissimo e quindi insomma a me è piaciuto moltissimo io ve lo presento come un nuovo filato perché per me è la prima volta che lo sto usando e quindi per me è una novità ecco questo invece è un nuovo filato di quest'anno del 2020, quindi eh, primavera-estate, il Miss Baby Soft Color. Allora, vi dico la composizione, leggo perché... <ride> allora, 100% cotone soft, pettinato, gassato, mercerizzato. Un gomitolo da 50 grammi e da 175 metri. Numero oh, del colore, il 102 va lavorato con i ferri del 3 3 mezzo io ho lavorato il mio maglioncino con l'uncinetto del numero 3 quindi ho usato tutti e due i miei filati e li ho lavorati con l'uncinetto del numero 3 questo uh, questo filato per me è, è molto particolare perché allora io non amo molto i filati sfumati non, non piacciono uh, tantissimo però questo qui per me è, è, è molto particolare perché ha quelle sfumature molto delicate, ecco, quindi è questo azzurrino chiaro chiaro con poi delle sfumature un pochino più scure dell'azzurro. È veramente molto particolare. È, ed è, a me è piaciuto tantissimo. Comunque c'è l'azzurro, ci sono altri colori. È veramente molto bello e tutti e due molto morbidi. Li ho lavorati con l'uncinetto del numero 3 e si lavorano benissimo. Non, ci, non ho avuto problemi a lavorare con l'uncinetto del 3. Vanno bene, si possono lavorare anche con l'uncinetto del 2 e mezzo. Però dato che io ho la mano un pochino stretta Ehm, ho lavorati, ho seguito l'etichetta. I consigli dell'etichetta. Ecco ok, allora vi ho presentato i miei due filati. Adesso possiamo iniziare con la lavorazione del maglioncino. Allora, io ho avviato 128 catenelle. Lavoriamo su un multiplo di 4 catenelle, ci servono anche dei marcapunti allora ho fatto 128 catenelle e le ho chiuse ad anello con nella prima catenella con una maglia bassissima adesso faccio una catenella rientro nella stessa maglia e lavoro una maglia bassa poi 1 2 3 4 5 salto 1 2 3 catenelle nella quarta lavoro una maglia bassa 1 2 3 4 5 salto 3 maglie di base vado nella quarta e lavoro una maglia bassa lavoro così per tutto il giro quindi faccio 2 3 4 5 salto 1 2 3 nella quarta maglia bassa così quindi vado avanti per tutto il giro eccomi alla fine del giro adesso vado a chiudere lavoro 2 catenelle e qui nella maglia bassa lavoro una maglia alta così e quindi abbiamo fatto l'archetto e qui metto un marca punti quindi questo è l'inizio del lavoro adesso iniziamo il secondo giro allora in tutto io ho 32 motivi 32 archetti questa è la partenza quindi da qui inizio poi con qui ci sarà, sarà l'aumento quindi poi farò un aumento ogni 8 archetti, quindi 1 2 3 4 5 6 7 nell'ottava nell'ottavo archetto. Qui farò un aumento. Poi ancora 1 2 3 4 5 6 7 8 e metto un marcapunti. Ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e qui metto ancora un marco punti. 1, 2, 4, 6, 8. Qui. Ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e qui ci sarà l'aumento, ok? Quindi adesso facciamo. Qui ho chiuso. Ho fatto due catenelle, una maglia alta nella maglia bassa per formare scusate un attimo. Un po' la luce, c'è troppa luce per formare l'archetto qui adesso faccio una catenella, rientro nell'archetto e faccio una maglia bassa 1 2 3 4 5 archetto seguente maglia bassa 1 2 3 4 5 archetto maglia bassa 1 2 3 4 5 archetto maglia bassa 1 2 3 4 5 maglia bassa 5 catenelle una maglia bassa nell'archetto arrivo all'angolo 1 2 3 4 5 maglia bassa 1 2 3 4 5 maglia bassa 1 2 3 eh, scusate un attimo allora 1 2 3 4 5 e sono qui al marca punti quindi qui devo fare l'aumento entro nell'archetto e lavoro una maglia bassa 1 2 3 4 5 rientro nello stesso archetto e faccio ancora una maglia bassa e questo è l'aumento poi 1 2 3 4 5 maglia bassa 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 arrivo di nuovo all'archetto vi faccio rivedere l'aumento 1 2 3 4 5 2 3 4 5 catenelle maglia bassa nell'archetto 1 2 3 4 5 ecco sono qui dove ho il marcapunti quindi devo fare un aumento vado nell'archetto faccio una maglia bassa 1 2 3 4 5 rientro nell'archetto e faccio una maglia bassa. Ecco questo è l'aumento. Quindi vado avanti, ci ritroviamo qui, poi qui chiudiamo insieme. Eccomi, sono quasi al, cioè, sono alla fine del giro, quindi sono qui dove ho iniziato il giro. Quindi faccio 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, vado nell'archetto dove abbiamo la maglia bassa e lavoro una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5, chiudo qui nella maglia bassa. Ecco anzi no scusate facciamo come abbiamo fatto all'inizio facciamo due catenelle una maglia alta nella maglia bassa ecco così e questo è l'aumento adesso facciamo una catenella rientro 1 2 3 4 5 vado nell'archetto nell seguente lavoro una maglia bassa 1 2 3 4 5 maglia bassa 1 2 3 4 5 maglia bassa arrivo all'angolo eccomi sono arrivata qui dove abbiamo l'aumento quindi ho lavorato i miei archetti lavoro 5 catenelle 1 2 3 4 5 vado qui dove abbiamo gli aumenti entro nell'archetto e faccio una maglia bassa 1 2 3 4 5 rientro nell'archetto e lavoro una maglia bassa. Abbiamo lavorato l'aumento. Ora 1 2 3 4 5 continuo adesso normalmente fino ad arrivare al prossimo marcapunti. Vi faccio rivedere ancora come fare l'aumento. Rieccomi. Allora, sono qui dove abbiamo gli aumenti. Ho fatto le mie 5 catenelle vado nell'archetto lavoro una maglia bassa 1 2 3 4 5 maglia bassa nell'archetto ora 1 2 3 4 5 maglia bassa vi faccio vedere ecco così è come si presenta il lavoro quindi qui abbiamo si nota comunque però io metto lo stesso il marco punti per segnare gli aumenti ok, quindi la lavorazione è semplicissima e vado avanti con questa lavorazione fino ad arrivare all'altezza degli scalfi ok quindi continuo sempre a lavorare mi raccomando qui nello stesso archetto dovete lavorare una maglia bassa 5 catenelle e poi rientrata nello stesso archetto e lavorato ancora 5 eh, una maglia bassa ok quindi vado avanti così ci ritroviamo quando arrivo all'altezza degli scalfi rieccomi allora io ho finito lo sprone quindi sono arrivata a 19 centimetri quindi adesso devo chiudere qui per formare lo spazio per formare le maniche però voglio cambiare filo voglio cambiare filato e ho deciso di utilizzare il filato ovviamente della mistrico natural allora questo è un gomitolo da 50 grammi ed è 135 metri va lavorato con l'uncinetto del 3 3 e mezzo vedico la composizione 80 per cento fibra di eucalipto è 20 per cento lino, l'etichetta consiglia anche l'uncinetto del tre e mezzo. Allora, dicevo, adesso cambio il filo, però non lavoro più uh, il punto con gli archetti, ma lavorerò um, diciamo tutta maglia alta. Allora, inizio la mia lavorazione. Quindi, qui uh, questo archetto qui sono gli aumenti quindi io inserisco qua il mio filo e inizio a lavorare eh, le maglie alte in ogni archetto vado a lavorare due maglie alte ho provato a lavorare tre maglie alte e mi risultava troppo larga si allarga troppo e allora um, ho deciso di lavorare due maglie alte allora prendo il filo faccio il mio cappietto e inserisco qui luncinetto. Un così quindi faccio una maglia bassa ecco rientro inizio con 3 catenelle rientro ancora nell'archetto e lavoro un'altra maglia alta maglia alta nell'archetto seguente quindi lavoro solo due maglie alte allora io sto facendo una taglia piccola è una 42 42 abbondante ecco diciamo anche 44 quindi se lavorare due maglie alte nell'archetto vi risulta troppo stretto allora ne fate tre così così stringo un pochino ok ecco vado avanti fino ad arrivare l'altro angolo eccomi arrivata qui dove abbiamo gli aumenti lavoro due maglie alte 1 2 prendo l'altra metà l'altro angolo entro nell'angolo e lavoro due maglie alte 1 Due. e continuo a lavorare fino alla fine del giro quindi poi quando arrivo qui nell'angolo faccio la stessa lavorazione quindi lavoro due maglie alte nel primo angolo e vado a chiudere qui nella terza catenella iniziale vabbè in caso lo facciamo insieme quindi faccio il giro e arrivo qui dove ho l'altro angolo ecco mi trovo qui dove abbiamo l'aumento quindi lavoro due maglie alte e adesso vado a chiudere nella terza catenella iniziale quindi vado a fare una maglia bassissima ok e abbiamo chiuso ecco adesso continuo a lavorare ancora per 7 giri quindi in tutto con il filo con eh, il natural andrò avanti in, in totale 8 giri dopodiché cambio di nuovo filo e lavoro con il filato eh, miss baby soft ok quindi faccio 8 giri e poi ci ritroviamo Rieccomi. Allora, io ho fatto. Ho lavorato i miei otto giri adesso cambio il colore e lavoro di nuovo con il colore chiaro quindi faccio otto giri, ogni otto giri cambio colore. Ecco, e questo è anche a vostra scelta. Se lo volete fare uh, di un solo colore oppure fare come lo faccio. Io faccio delle strisce eh, scuro e chiaro scu insomma. E poi eh, come lunghezza dovete decidere voi <coughs> quanto volete andare avanti ok se volete fare un maglioncino corto oppure abbastanza lungo allora <coughs> entro qui prendo il filo 1 2 3 catenelle lavoro normalmente quindi ho solo cambiato il filo e lavora maglia alta per 8 giri dopodiché cambio ancora colore va bene ok poi vi faccio vedere come lavorare la manica la manica in pratica faccio la stessa cosa che ho fatto qui in ogni archetto lavoro due maglie alte perché ripeto se lavoro tre maglie alte in un archetto risulta troppo largo <coughs> scusatemi quindi lavorerò due maglie alte in ogni archetto e farò la stessa lavorazione che sto facendo qui per quanto riguarda il busto e inizierò con lo stesso colore quindi inizio con il colore scuro ok quindi vado avanti poi vi faccio vedere come iniziare a lavorare la manica allora per iniziare la manica quindi vado nel primo archetto inserisco il filo e inizio a lavorare le maglie alte quindi in ogni archetto vado a lavorare due maglie alte allora inizio 1, 2, 3 catenelle rientro nello stesso archetto faccio una maglia alta archetto seguente 2 maglie alte 1 2 archetto seguente 2 maglie alte continuo così fino alla fine del giro Se, diciamo, la manica vi risulta uh, stretta con due maglie alte, allora, nell'archetto lavorate tre maglie alte. Ecco. Ok, vado avanti ci ritroviamo alla fine del giro. Eccomi, alla fine del giro. Allora, vado a lavorare nell'ultimo archetto. Due maglie alte allora io in tutto ho 50 maglie alte quindi adesso vado a chiudere nella terza catenella così questa è l'apertura la, del braccio allora chiudo bene E ricomincio quindi faccio una maglia alta maglia alta nella maglia alta e così via lavoro con il filato scuro per otto giri quindi faccio la stessa lavorazione che ho fatto nella maglia che ho fatto qui quindi faccio otto giri con il colore scuro otto giri con il colore chiaro fino alla lunghezza della manica ok allora io già ho fatto una manica poi alla fine ho fatto questo bordino quindi ho fatto le maglie alte in rilievo una maglia alta a rilievo davanti una maglia alta rilievo dietro ok quindi ho finito in questa maniera la, la mia manica e anche il maglioncino, anche la parte sotto del maglioncino, ho fatto la stessa cosa. Qui eh, io direi di lasciarlo così. Poi, a piacere, a chi piace, può fare un bordino, insomma, come vuole. Se lo vuole lasciare così, oppure fare un giro tutta maglia bassa o a maglia alta. Io lo lascio così, molto semplice. Come dalla foto, ecco perché questo maglioncino l'ho preso da una foto ok? Allora, io adesso ho, lavoro la mia manica, finisco la mia manica, poi metto il maglioncino sul, sul manichino vi faccio vedere come viene indossato, ok? Allora, non mi resta che salutare ringraziare per la, per la compagnia e ci, ci ritroviamo al prossimo tutorial. Un bacione a tutti e alla prossima, ciao!